Ogni momento importante della mia vita è scandito da fotografie. Un incantevole tramonto, la mia famiglia, la mia amica, il mio gatto Merlino, i miei viaggi, la mia passione, Parigi, la splendida Ibiza, Vienna, Zurigo, fino ad arrivare all'ultimo in Grecia. Atene con il suo partenone e la stupenda Rodi con le sue mura e i suoi bastioni. E per una fortunata coincidenza, le fotografie sono diventate anche il mio lavoro. Infatti mi occupo della Fototeca dell'Archivio Storico della città di Torino, che custodisce un patrimonio di grande valore. Comprende circa 2 milioni di esemplari. Il mio compito consiste nel catalogare individuando i luoghi, come Stupinigi con la Palazzina di Caccia, la vetta del monte pirchiriano dove è arroccata la sacra di san michele le persone ritratte come luigi Einaudi, secondo presidente della repubblica italiana il periodo in cui sono state scattate aiutandomi con notizie storiche i bombardamenti su torino dal 1940 al 1945 la Lingotto, gravemente danneggiata da un'incursione aerea del 1942 con i modelli delle automobili dei mezzi di trasporto pubblico, dall'abbigliamento, dall'architettura, dagli edifici e con le tecniche varie fotografiche, ad esempio le albumine, sono state introdotte a partire dal 1850. Spesso e volentieri mi capita di usare la lente di ingrandimento per aiutarmi nel lavoro. Mi sembra di assomigliare all'investigatore inglese Sherlock Holmes, intento a seguire le tracce di un delitto. È un patrimonio davvero sconfinato, che copre più di 150 anni, toccando gli argomenti più vari, e tutte le volte che lo maneggio per lavoro, per studio, per ricerche iconografiche, per collaborazioni varie con le redazioni dei quotidiani torinesi e non o con emittenti televisive mi provoca sensazioni uniche ed emozioni sempre più forti e coinvolgenti come è successo poco tempo fa quando ho collaborato con la BBC per la realizzazione di un documentario su Torino le immagini da me selezionate non erano tutte perfette le più vecchie erano delle albumine alcune ingiallite con accenni di muffa ma di una straordinaria bellezza vive quasi reali tanto da percepire e vivere le emozioni provate da chi le aveva realmente vissute, sensazioni di stupore, incredulità, paura, sgomento, rabbia, felicità, essere con loro un tutt'uno. Il più antico esemplare fotografico è un preziosissimo dagherrotipo del 1850 circa. Ritrae l'elefante Fritz donato a Carlo Felice e vissuto a Stupinigi conservato nella collezione Simeon. Tanti sono gli scatti che fissano in luoghi conosciuti di Torino, come quelli dei fotografi Giacomo Brogi, Henri Lelior e Riccardo Moncalvo. Molteplici sono le fotografie che raccontano di persone, come i ritratti di Giancarlo Dallarmi e poi l'archivio fotografico della Gazzetta del Popolo, un quotidiano nato nel 1848 che ha chiuso i battenti nel 1982. Fotografie utilizzate dalla redazione del giornale per corredare articoli di cronaca, di politica, di costume che riguardano Torino, come la trebbiatura del grano in Piazza Castello in tempo di guerra, la gita in Vespa Pasquetta nel periodo del boom, l'arrivo alla stazione di Porta Nuova degli immigrati provenienti dal sud la marcia silenziosa dei 40.000 per le vie del centro di Torino, eventi sportivi come la foto che ritrae il giocatore del grande Torino Valentino Mazzola con il figlio Sandretto poco prima della sciagura di Superga. E anche una finestra sul mondo come l'immagine della splendida Brigitte Bardot con il pittore Pablo Picasso o la foto di Cartier Bresson dell'abbandono da Shanghai degli europei dopo l'occupazione dell'Armata Popolare di Liberazione guidata da Mao Tse Tung, nell'aprile del 1949. Posso dire che il mio lavoro è una storia per immagini.